Il marchiciano alle prese con l'affaro in bowl <ride> parla inglese questa Porco. Oh! Ma sì! Yes? Yes. Vedi da sotto i faretti vanno tutti rivisti che c'è? il faretto dici? No, il resto non si vede. Okay. Se noi facciamo queste, questi colori, se c'è qualche micro difetto sul soffitto, cioè, non è che succede se va, se li guarda, se li vede però cominciamo a fare i colori. Io vedo solo i faretti che sono da, da, ah, da, da pulire. Questa è una, una sveglietta, la spugnetta è bene Ho fatto bene, ho fatto la spugnetta. allora so bagno e per bagno finiti, poi li metti a svedrà scartare trae come si dice in giro l'antibagno, lo sgapuzzino e quel, quel disimpegno allora lo metto della mia mano finisci questi due di okay. un bagno e poi devi finisci le carte che se finisci le carte già si può portare via... via. Domani le porti via la cosa, che mi... uh -huh.